Questo è andato via in mezzo all'idiello. Marco Togni non vuole più mangiare sushi. Tu hai il visto dei bambini speciali. <ride> Sta diventando vegano. Ciccio, ci Vai, ciccio. Aspetta, mangialo piano. Io mm. sì, sono un uomo di mm. sì, pesa. Ne vaffanculo a tutti. Con la C faccio. <ride> Accetto. Torna alla rubrica che fa venire fame solo a leggere il titolo Seba mangia sushi con Marco Togni Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video Oggi parleremo di un argomento scottante Un argomento che nessuno mi ha usato a parlare in Giappone Che è vado a mangiare sushi con Marco Togni Vabbè, no, scherzi a parte Però mi piacerebbe fare un video dove parliamo, in effetti Abbiamo fatto già eh no, un video dove parliamo di cose serie Ciao a tutti, parliamo di allora, cose serie Allora, se dovessi darmi un attivo, no? Eh. vi daresti del Giappominchia e... o vi daresti qualche altro oggettivo, io mi sembra che ho tante altre qualità. Ma no, ne hai qualità né tanti, io ti direi che tu sei, eh, diciamo, molto affine alla propedeutica musicale giapponese. Quindi cosa sono? Un Giappominchia. <ride> No, no, non credo. No, ma perché poi io ho letto anche l'etimologia, no? Della parola. Di Giappominchia? Sì, perché a punto pensavo, ma io, io pensavo di essere nella categoria Giappominchia, poi però quando ho fatto le indagini di. Cioè, ho proprio studiato, ho fatto delle grandi ricerche, eh. ho scoperto che non lo sono, perché i sono gente che parla del giappone, adora il giappone, le disagoni su qual modo senza averne le conoscenze. Sì e invece tu c'hai delle altissime conoscenze io devo dire che tra l'altro ogni volta quando, quando faccio video mi arrivano certi commenti dico ma io sto dando per lei porci <ride> noi gente di un certo livello un sacco di gente mi chiede se io vivo realmente in Giappone se io sono un rifugiato del Giappone qual è la mia storia come hai fatto ad avere il visto per entertainment? Io non ho visto l'entertainment Ah oh, no Ma no, io ho visto special skills Ah eh, eh, Io ho le bambini abilità speciali. speciali Tu sei Tu hai visto dei bambini speciali <ride> Io ho il visto dei bambini speciali esatto No, io comunque no, scherzo, a parte è visto che non esiste più è Perché io facendo musica e facendo colonne sonore La gente dice che io ho delle skills, ossia delle abilità, che i giapponesi non hanno E quindi mi hanno sì, dato Sì, dai, ma... Lui ha delle abilità che i giapponesi non hanno. Anche, anche il Papa, per dire, eh. non è che voglio mettere allo stesso livello. Però, se il Papa volesse il visto in Giappone, gli darebbero quel visto lì. Delle special skills al Papa? No, adesso l'hanno cambiato. Però, una il, anni fa, adesso il Papa più. dovrebbe sposarsi perché, sennò no non avrebbe il visto. Eh, ma cosa ne pensi di tutti questi italiani che si sposano con le giapponesi solo per il visto? Potrei citarne almeno tre: T Tommaso, Marco, Andrea Secco e Marco, e Marco Togni. Cosa ne pensi? Secondo sì. ne è qual, qual è lo youtuber migliore tra questi tre. Ovviamente Marco Togni. Perché? Perché Marco Togni è il migliore del mondo. Davvero? Sì. Ma secondo io guarda io, io penso che sposarsi solo per aver visto è una gran furbata e come tutte le furbate però poi finisce male. Eh sì. Quindi è meglio non sposarsi per il visto Vogliamo Io poi tra l'altro Attenzione Perché quando mi sono sposato eh. Non per... esisteva ancora 5 il visto... anni io ho vissuto in Italia Perché noi volevamo vivere in Italia sì, Ma davvero eh. E poi hai fatto la grande scoperta No poi abbiamo detto Guarda Piuttosto che vivere in mezzo ai black Vado a vivere in mezzo agli yellow No guarda un tipo ti giuro, mi ha scritto, ma perché sono andato a vivere in mezzo agli yellow? Anche a me me lo scrivono con e i musi gialli E io, io gli ho detto perché ero stufo di vivere in mezzo ai black No, beh, è vero in Trentino dove sono un miliardi Ma tra l'altro poi parlando del tasso demografico Cioè, in generale nel mondo secondo me si fanno meno figli, giusto? Ne, non, ne, non in tutto no. il mondo, però dico comunque anche in Italia si fanno molto meno figli, no. o no? Beh, e anche sì, in Giappone, Ma perché comunque penso che sia legato più ai soldi e anche a, a quello che alla è... bella vita, ah, esatto? Alla bella vita, figli, comunque tante cose non le puoi più fare, o no? Quando uno è povero fa il figlio, perché almeno torni a casa la sera e dici non ho niente, ma almeno sei una bella moglie, e un bel figlio. Invece, quando uno è ricco inizia il delta plano, l'elicottero, poi muore a 40 anni perché ti fai tutte queste esperienze un po' rischi, uh. muore, infatti, tutti quelli che sono i soldi, guarda feci caso. Tutti cadono con l'elicottero a 45 anni. Davvero? Eh beh, tanti. Attenzione, attenzione, andiamo a mangiare il sushi spettacolare causa. il sushi migliore del mondo, è Smart Sushi. Adesso entriamo. Ma in fondo? Brava. Dove tu Ecco qui Marco Togni. Marco Togni non vuole più mangiare sushi. Però devo dire che l'ho obbligato a mangiare gli sushi. No, non voglio più mangiare. Lui non voleva mangiarlo, ma ha detto, cazzo, sei sul mio canale, lo mangi per andare a secco, non lo mangi per me. Come eh. dimmi, gli animali? Ma cosa? Ma che animali? Possiamo dirlo? No, no, no, non dirlo. Non lo dico, no. Marco Togni è vegano. Sta diventando vegano Ma non ah, te ne devi vergognare no, cioè... è una cosa seria comunque, cioè Cos'è una cosa seria? No, è una cosa seria, è stata del vegano Cioè io ci credo comunque Cosa credi? Allora adesso ordiniamo oh. C'è una cosa dobbiamo fare? Corre corre fare? Cosa dobbiamo fare? Vabbè È eh, English. Sì. Non c'è non c'è italiano, che guarda questo è italiano un... Sì glielo chiediamo dai Vene, <ride> Glielo chiediamo for... per davvero Potremmo anche il Veneto, come su Wikipedia Sai che c'è il Veneto su Wikipedia? Davvero? Il Veneto. Il... E non c'è il Trentino No, è che il Veneto il problema è che ogni due parole Mettono la bestemmia ah, sì? E allora è, un po, è così... un po' come il Trentino Io guarda, io le bestemmie se c'è una cosa che odio le bestemmie sì. Io se c'è una cosa che odio Cos'è? Eh... Eh... Fumo alle bestemmie e gli alcolici Ryokan mi è caduta la sigaretta nel whisky Beh Ryokan non, no, non è una bestemmia Allora io direi di prendere un sushino e... tu, tu decidi tu i tuoi Ok Allora io voglio, voglio tipo ma non riesco a capire come si usa ah ecco qua puoi toglierlo ah giusto io ho la tessera della eh, curia arcivescovile cos'è? io sono abilitato a fotografare nelle chiese e Davvero. ho fatto il corso e ho il tesserino con scritto Davvero. curia arcivescovile Marco Togni ti giuro che invidia ma ti rendi conto? Tu è, è in giro con, un, con uno che può fare le senza che mi stressino avanti. comunque prenderò il tsugugai un pezzo poi prendo il ah c'è il set di tutte le potrei prendere questo, posso già ordinare il mio? C ho una fame, come, come si elimina? vai, prova Ok, io ho preso un po' di conchiglie perché no, non me ti penso ti tanto. Giuro, ho pensato. Ma sicuro, io ho questo tesserino, ho fatto io un corso alla di Arcesco, c'è la chiesa, io ho il tesserino dove io praticamente se ci applico e io so come comportarmi in chiesa quando si fotografa. Davvero? Sì. Che invidia. Io sono un uomo di chiesa con la cima io Posso chiederti una cosa? Eh. Possiamo cambiare posto? Se, se voi volete. Che io venga al vostro matrimonio a fotografare Io sono un fotografo professionista anche di matrimoni Io ho la tesserina della curia acida Oh è il mio? È il tuo, è il tuo uh. O oh, è il mio, no Questo è il mio No, è il salmone, l'ho ordinato no, io ma No, aspetta perché ti faccio notare che sopra è cotto Ah, hai tu hai fatto... Ah, no, non mi ricordo quello ho preso Guardate che meraviglia, eh Che sushi questo Ah, è questo è, come... è il mio Tu preferisci il crudo, il cotto o il gran biscotto? Allora, Marco guarda io adoro molto le conchiglie Guardate che belle Queste sono Zubugai, Akagai e Hotate E io li adoro tutti E a me sono i miei sushi preferiti A te De piacciono questi tre Devi schiacciare qua molto... Ah ok Dovete schiacciare per fare tornare la barca Guarda che belli i miei Io adoro questi Non ti piacciono a te? Ma a tanti non piacciono questi eh Non invece li adoro Ma volete dirti una cosa? Sì? Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi Non ti preoccupare Tu preferisci il crudo, il cotto o il gran biscotto? Cosa intendi per gran biscotto? Lo sfilatino. Eh, io lo preferisco preferisco crudo no no mi sa che questo sì, è il mi mio Stai ragione tu infatti eh, questo è Eh, <ride> che è fatto male oggi mm. veramente questo sushi ha un aspetto ragazzi, buonissimo perché siamo in Giappone buongiorno a tutti buongiorno a tutti Marco, ragazzi Marco sono fotografo esportivo ma sai che l'albania a proposito di diari sai che l'albania mi piaceva andare a visitarla oh, davvero? E credo che sia un bellissimo posto Eh, sicuramente anche con un potenziale in futuro si sta sviluppando molto bene lo sapevi? Sì. attenzione suple per chi lo mangi? Perché lo mangi eh, il primo pezzo di sushi? per me vaffanculo noo oh, questo sushi lo mangio per me vaffanculo a tutti <sushi> Guardate che Marco Togni sta per tornare a fare video prima che chiuda il canale. Fanno una anche a me dai che mangio qualche sushi. La è bella comunque, veramente, sicuramente. Io mangio. Guarda quanto è grande questo a Cioè, vogliamo parlarne. Io mangio questo sushi, che mi cadrà sicuramente già, già lo che prendo con le mani. Dov'è la uscivo lì? Prendo l'otate. Mangio questo tate per me. Senza occhi Ma perché non hai gli occhi, Seba? Ho oh, lo sharingan Lo sharingan Sharingan di Naruto Non sa che cos'è? Lo sharingan non sa... ah, Marco Togni non sa che cos'è lo sharingan Per tutti gli appassionati di Giappone Non sa che cos'è lo sharingan Io non sono niente di stessi Marco Togni è la bufala di Tokyo, veramente Io so solo di chi Posso rubartene uno? Sì. Grazie A questo lo dedichiamo Io questo lo dedico a Doni Ah, sai che volevo dedicarlo a Doni anch'io? Allora lo dedichiamo due a Doni Ok, grazie Donny. Iscrivetevi Doni. al canale di Doni Iscrivetevi al canale di Donny Se sei Doni in persona invece sei già iscritto E mi mangio questo pezzo per Doni Che è, è praticamente un italiano che mangia sushi in Italia Tu ti affideresti a mangiare sushi in Italia? Io? Eh, sì Dobbiamo mangiarne sicuramente uno per Andrea secco Perché... Dai, andrei secco via, subito No, volevo mangiarlo io, vabbè Ciao, Ti mangio il salmone Che mi hai dedicato anche te per Andrea Secco Che così me lo tengo in buona Visto che mi ha dedicato lui il primo sushi Tu non mi hai mai dedicato un sushi Non dedico niente a nessuno. Ma sei proprio stronzo, guarda Cioè, potevi dedicarmi un, un sushi, eh Ma Uno Hai questo? fatto mille video di sushi L'hai dedicato sushi. a Cagni e Porci No, non mi hai dedicato niente Ma come, non hai dedicato a almeno un paio a Stefani? Sì, a Stephanie basta E a me niente Beh, allora il prossimo dedica a fine Dedico questo sushi a eh, Ciccio Gamer Ciccio Gamer, Ci, vai Ciccio Aspetta, mangialo piano mm. Non hai mai mangiato sushi dedicando la gente Mai fatto Sulla, sulla Stemmi? Ah eh no, sì? No, Quello era proprio tutto il video Ah quindi era una cosa di Andrea Secco più che altro che ha inventato sì. di dedicare il sushi Questo sta mangiando. per pianta. te sushi dedicato a tutte le donne a tutte le donne mamma mia che galantuomo tra un po' è l'8 marzo è l'8 marzo Madonna, guarda quanto è grande questo pezzo è enorme oh questo lo dedichiamo a, a Lilletta che fa sempre le intro te lo dedico sempre uno qui di ormai è tradizione Lilletta Iari che edita sto video mmm è buonissimo, mamma mia sai sì, che oggi mi sembra più buono dell'altra volta mm -hmm. scherzi a parte, mamma mia ma era veramente buono quel pezzo di no, Akagai, no scherzi a parte è più buono dell'altra volta, molto meglio ma allora, cioè normale da Che mangi cazzo, non tra l'altro dovete sapere che io e Marco Togni, il primo video mio dove sono andato a mangiare sushi, era il mio terzo giorno che facevo video e ho mangiato con lui e quel video l'ho ricaricato, perché ti ricordi che mi hanno chiuso il canale, e allora l'ho ricaricato sul canale cazzo. e sai che anche sul canale cazzo ho fatto 20.000 visite su tutti e due, ma certo, io quando ci ci sono io sono una garanzia di qualità. Cioè. No vabbè, quando ci sei te e mangiamo sushi. Eh non è vero, perché guarda che ho fatto altri video e altre collaborazioni e anche senza mangiare sushi quando ci sono io. No, no, perché tipo quando abbiamo parlato della svastica. Ma no, quella è perché è un argomento del cazzo. Perché siccome siamo tutti fascisti in Italia, uno è sbasta. Ma no, non siamo tutti fascisti. Al massimo il 72%. Hai visto la scaloppa? Le scaloppine? Eh, cioè io mi sono preso mangiato una scaloppine. scaloppa. Vabbè, mangio questo pezzo di sushi, lo mangio per. Eh, beh, lo dedico a chi mi segue, dai. Insomma, a voi. Anzi, potrei adesso ogni volta che quando mangiare sushi, lo dedico a qualche fan. Io ho fatto. Mangio sushi donazioni. per Mara Lamagna Magna. Mm. Le donazioni ho fatti io. Sai cos'è? Mm, no. Eh, mi dono, le, le, devo ancora finirli, eh, i video li farò comunque Praticamente mi, mi donano e io mangio il sushi donato ah, lo, sì? lo farò anche in live Probabilmente lo farò Facciamo una live sui No, ma che ormai no, è tardi No, ma devi fare che... No, mi devo fare bene cioè, Che poi ti ordinano e chi ordina ma niente tu li mangi in diretta ma hai ancora fame, avevo sì, capito che... Eh ma guarda, spagnolo chi sa il Guarda il mio che è perfetto rispetto al tuo che era mezzo ossidato Sì, in effetti è vero. Guardatevi il video, guarda quanto è questo bello. Il suo E quello di Secondo me è perché sanno che sei Marco Togni. Non è vero. È una cattiva review. Esatto, invece a me non gliene fregava un cazzo proprio. ragazzi, mangiamo questo sushi. Dai, mangialo, mangialo, dedicalo a... Dai, devi dirmelo proprio. Dedicalo a Sebastiano Serafini a cazzo o al cazzo di Sebastiano Serafini. Vado, dedichiamo questo, questo sushi a ah, Sebastiano Serafini. A mm. cazzo? Mm, no, buono, buono? Wow. davvero? Di del solito. Eh, ma in effetti, non io. so, chi sa. ma è strano sta cosa. Eh? Perché, cioè, non è che sia male qua il sushi, però. No, di solito non è male. Però, però è non è neanche chissà ah, sì, è che, invece. Io prendo questo col natto. Costa anche pochissimo. Sì, sì. Perché è buono. Questo col natto, poi prendo. Io vado, eh. Ah, questo per chi? Per me. Per te? Adesso mangio questo che è il tuo sushi preferito, giusto quello col natto. Ti piace questo col natto? Mmm, ha un profumino. Mm. Madonna, che buono! Cos'è buono? Mmm, è proprio bom. questo è l'ultimo sushi adesso noi continuiamo a mangiarci e eh, mi dimentico hey, sono una persona rude vabbè comunque vi salutiamo con questo pezzo di sushi e ci vediamo domani alle 2 con un altro video ciao amori miei ciao amori miei dai di qualcosa di, di forte alla fine eh, accetto accetto